Allora, oggi cercherò di non sciogliermi durante questo video, ma non ve lo posso garantire. Comunque sfogliamo insieme l'album numero 10 del Livro Shake, valido fino al 22 agosto del 2018. Vediamo che ci sono tante offerte. Intanto ci sono i set per le tensioni del viso, poi ci sono anche le promozioni, due smalti a 5 euro. E la promozione più interessante è anche due bagno doccia, confezione grande, quindi quella a 400 ml, 6,95 euro poi ci sono altre offerte che comunque vedremo nel video ed è... iniziamo a sfogliarle allora eccoci e direi di iniziare dunque questo è il sommario vediamo intanto che c'è un'anteprima dell'album 11 lo shampoo micellare detox che si può avere la confezione da 50 ml per provarlo ogni 15 euro d'acquisto dei prodotti viso che adesso vi mostro poi iniziamo con i prodotti viso perché eh, ci sono tante offerte, soprattutto per quanto riguarda la detersione. Il primo set è quello qui, gel detergente ultra freschezza più il tonico idratante a 12,95 della linea idra vegetale. La linea sebo vegetale è quella qui. E il gel detergente purificante più l'acqua micellare purificante a 14,95. Sensitive vegetal latte detergente initivo. Acqua micelare limitiva 2 in 1 a 14,95 Continuiamo con le altre linee, quindi la serum vegetale, Il set detersione anti-tamp con latte detergente levigante La lozione tonica perfezionatrice a 9,95 Ecco qui, altra linea Eccoci qua Gli essenziali per la pelle eh, Set detersione anti-tamp con la crema detergente ultranutriente e la lozione tonica perfezionatrice a 12,95. Poi, set detassioni detox, detergente sfogliante quotidiano più l'acqua micellare detergente a 12,95. E fino a questa pagina si può avere ogni 15 euro il, la confezione di shampoo eh, da provare. Vediamo ora la promozione degli smalti, perché due smalti a 5 euro. tutti i colori che volete, tutti quelli colorati, il primo col codice nero, il secondo col codice rosso, come sempre. Sono tantissimi colori, fino a qui. Vediamo la novità, perché hanno rifatto la linea, eccola qui, la chiamano novità, comunque hanno rifacimento ed è migliorata, dello shampoo riflessi, quindi riflessi d'argento, riflessi dorati. I riflessi d'argento, Va a um, rendere più brillanti i capelli platino grigi oppure bianchi e neutralizza il riflesso giallastro. Mentre quello per i riflessi dorati, eccolo qui, illumina i riflessi dorati dei capelli chiari, quelli più chiari. Eh, L'avevo provato l'altra volta e so che funziona. Veniamo ora all'ultima promozione: e sono due bagno doccia a scelta a 6,95 euro. Considerate che. Eh, come si dice, eh, sono quelli grossi da 400 ml, quindi verrebbero 3,95 euro l'uno. Allora, tutti i profumi, le profumazioni le potete scegliere voi, il primo col codice nero, il secondo col codice rosso, come sempre, tra tutte quelle disponibili, e questo era allora, tutto l'album. Abbiamo sfogliato tutto il catalogo, come sempre vi ricordo che qui sotto in info box c'è il link per contattarvi per le informazioni e per gli ordini sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo con calma sui vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti col ventilatore e buoni, buoni acquisti attualmente profumati con il magico autore del mondo di Vrush